Tutte le tempeste della vita celano la pace che desideri. Il dottor Wayne Dyer presenta la moderna interpretazione di un saggio antico, il Tao Te Ching. Molte persone considerano questo testo un manuale per raggiungere uno stile di vita equilibrato, sano e gioioso. Modifica i pensieri seguendo la saggezza del Tao e la tua vita cambierà Segui gli insegnamenti del dottor Daira per vivere la saggezza del Tao e raggiungere una coscienza superiore. Grazie, grazie. Grazie, siete molto gentili. È veramente fantastico per me essere nuovamente in onda. Sono dieci anni che realizziamo i programmi per la TV pubblica ed è stata una collaborazione meravigliosa. Amo la TV pubblica, credo sia uno strumento in grado di innalzare la coscienza di tutto il popolo americano e io sono orgoglioso e felice di farne parte. Questo programma riguarda il cambiamento di vita, ma non affronta l'argomento in modo tradizionale. In genere si cerca di modificare il proprio comportamento, le proprie abitudini e metterne in atto di nuovi. Noi, invece, inizieremo col cambiare i pensieri e saranno loro a trasformare la nostra vita. Cambia pensieri! Cambia vita, questo è il nome del programma e del libro. È qualcosa che sostengo fortemente. Noi abbiamo le capacità attraverso il modo in cui scegliamo di vedere le cose, di capovolgere completamente le nostre esistenze. Non è importante la vostra età, che voi siate adolescenti, settantenni o ottantenni, non è mai troppo tardi per cambiare. You can make that And I'll tell you, è stato così anche per me. Il 10 maggio di due anni fa ho compiuto 65 anni. Il giorno successivo, cioè l'11 maggio, un pensiero ha trasformato la mia vita. Ed improvvisamente è cambiato il mio modo di intendere chi sono, che tipo di uomo sono e chi voglio essere per il resto della mia vita. A 65 anni di età, qualcosa si è smosso dentro di me e ho capito che dovevo operare un cambiamento. All'epoca avevo un bellissimo ufficio, in una palazzina indipendente, con una biblioteca di oltre 20.000 libri. Inoltre, Vestiti bellissimi, dischi rari, quadri, i moltissimi premi e riconoscimenti che avevo ottenuto e tutto ciò che avevo materialmente accumulato nella mia vita. Tutti gli oggetti accumulati durante la mia vita erano lì. L'ho chiusa e ho dato la chiave alla mia manager Mayer, che è stata al mio fianco per quasi 30 anni. Le ho detto di vendere ogni cosa o distribuire in qualche modo tutto quanto, la palazzina, tutti i rischi, i libri, anche le scarpe. Mi sono distaccato da tutte quelle cose e le ho affidate a lei, affinché potesse rimuoverle. Mi sono liberato dell'accumulo di una vita intera. Poi mi sono trasferito in un posto bellissimo, in mezzo al Pacifico, su un'isola chiamata Maui. Nei mesi successivi sono iniziati ad accadermi eventi inaspettati, che lasciavano presagire quale nuova direzione avrebbe preso la mia vita. Erano eventi singolari. Vi sto dicendo queste cose per farvi capire come sia possibile compiere cambiamenti di vita anche in tarda età. Molte persone pensano sia un'impresa troppo difficile, si convincono che è impossibile distaccarsi dalle cose e che ormai sono troppo anziani per cambiare stile di vita. Sappiate allora che stasera c'è tra il pubblico una delle donne che più stimo in assoluto. A 60 anni ha modificato i suoi pensieri e la sua vita è cambiata profondamente. Ha fondato una casa editrice che tratta temi legati alla spiritualità, la Hay House, che oggi è una delle più grandi nel mondo. Ha scritto un libro intitolato Puoi guarire la tua vita. Si chiama Louise Hay. Alzati Louise. Grazie. Louise, insieme a molte persone arrivate da tutto il mondo, ha appena festeggiato il suo ottantesimo compleanno. Potessi essere così bello anche solo a 60 anni. Sono profondamente onorato della tua presenza. Grazie. Tornando a me, gli eventi accaduti nei mesi successivi al mio arrivo a Maui mi hanno cambiato la vita. Un mio caro amico mi ha confessato di essere stato gravemente dipendente da alcol e droghe e di aver rischiato di perdere la vita. Rifiutava le cure e non riusciva a smettere. Finché un giorno aveva letto un libro chiamato Tao Te Ching. T-A-O-T-E-C-H-I-N-G Tao in antico cinese significa la grande via, Te significa applicazione o virtù e Qing significa libro. Tao Te Ching significa dunque libro per applicare la virtù di vivere secondo la via. Il mio amico mi parlò del libro. Io ne avevo già sentito parlare. Prima quando ero studente, in seguito mi era capitato di parlarne durante qualche lezione, quando insegnavo alla St. John's University. Era qualcosa che da tempo tenevo in qualche angolo della mia mente, ma non mi ci ero mai dedicato veramente. Qualche tempo dopo ho sentito parlare ancora del Tao in televisione, ed in seguito... Entrando in una libreria, me ne sono trovata una copia davanti agli occhi. Tutto questo nei sei mesi che seguivano il distacco dagli oggetti che avevano accompagnato tutta la mia vita, proprio nel momento in cui ero consapevole di andare incontro ad un forte cambiamento. Ad un certo punto mi sono deciso. Mi sono detto che volevo leggere il Tao, ma volevo prendermi un anno intero per farlo. Durante questo anno volevo leggere ognuno degli 81 versi con calma. È un libro che si può leggere in un pomeriggio, ma si può anche studiare per una vita intera. Per studiarlo ho diviso i 365 giorni dell'anno per il numero dei versi. Ogni quattro giorni leggevo un verso, che ha una lunghezza variabile, dalle 4 alle 16 di e nei tre giorni successivi cercavo di vivere secondo quel precetto. Leggevo il verso e poi meditavo, passeggiavo, nuotavo, facevo yoga, sempre con quel verso nel cuore. Poi, il quarto giorno, mi sedevo davanti a un ritratto del saggio Lao Tzu. Non esiste un documento storico che lo confermi, ma è a lui che si attribuisce la scrittura di questo testo. Ecco l'immagine a cui mi riferisco. Lao Tzu in cinese antico significa anziano signore e lui era proprio un anziano signore che viveva in Cina durante l'epoca delle guerre, fra province, e aveva deciso che non voleva avere più niente a che fare con la guerra, la violenza, l'odio e tutto quello che faceva parte del suo mondo. Montò il suo bue e si allontanò da tutti. In seguito, ha dettato i circa 5.000 ideogrammi cinesi, ovvero gli 81 versi che formano il Tao Te Ching. Alcune persone dicono che il Tao Te Ching sia il libro più saggio mai scritto. Se digitate il termine Tao Te Ching su Google, troverete un milione e trecentomila siti. Esistono 14.000 diverse traduzioni del Tao. So what I did is I took 10 of those Io ho selezionato 10 delle traduzioni che sembravano essere più rilevanti per noi occidentali. and I fatto un testo che considero essere quello più utile per noi. The most useful translation of the doubt thing. Ogni mattina mi svegliavo e guardavo quel ritratto. Gli chiedevo Cosa diresti oggi alla gente di quest'epoca, viste le condizioni attuali di vita? Cosa faresti? Molte persone considerano questo testo un manuale per riuscire a mettere in pratica uno stile di vita equilibrato, sano e gioioso. C'era un signore all'epoca di Lao Tzu che si chiamava Confucio. Era molto più giovane di lui e continuava a sentirne parlare come di un grande saggio. Un giorno decise di andarlo a trovare. Stette una giornata intera ad ascoltarlo. A quel tempo Confucio stava studiando le buone maniere e l'etichetta e cercava di stabilire delle regole di comportamento valide per tutti. Voleva insegnare alle persone come dovevano comportarsi e come dovevano essere. Lao Tzu non era d'accordo con questa idea. Dopo averlo ascoltato, Confucio tornò dalla sua gente e disse «So che gli uccelli hanno le ali per volare. So che i pesci hanno le pinne per nuotare. So che le bestie hanno le zampe per correre. Ma so anche che per le zampe esistono trappole. Per le pinne esistono reti. Per le ali esistono frecce. Chi può dirmi in quale modo i dragoni dominano i Cieli? Oggi ho incontrato Lao Tzu. Quest'uomo è un drago. Eccolo qua, un dragone. Nell'antica Cina, il drago simboleggia una persona o una forza molto misteriosa e difficile da capire, a causa delle continue trasformazioni. Molto tempo dopo, arrivò un altro grande maestro. Si tratta di Jalaluddin Rumi, un poeta persiano del XIV secolo. Lui diceva, il giorno che sei nato, si è retta una scala per permetterti di fuggire da questo mondo. Io credo che il Tao Te Ching, e anche il mio lavoro, Cambia Pensieri, Cambia Vita, al quale ho dedicato un anno intero, facendo le cose che vi ho raccontato, siano come la scala che può aiutarvi a tornare al Divino. Nel Tao c'è una frase molto famosa nel quarantesimo verso che recita «Ritornare è il movimento del Tao». Vuol dire che tutti noi veniamo da un'unica, invisibile essenza divina. Ogni cosa che ha preso forma sulla Terra è l'emanazione di un'energia in forma. C'è stato un istante preciso in cui ognuno è passato dal non essere all'essere. Quello che Lao Tzu cercava di spiegare è che è necessario tornare al divino e vivere la propria vita in una dimensione spirituale per diventare una persona illuminata. Un altro grande poeta, T. S. Eliot, disse, noi siamo esploratori. E lo scopo delle nostre esplorazioni è di arrivare un giorno al punto di partenza e vederlo come se fosse la prima volta. Ora vi dico quello che Lao Tzu sembrava suggerire. Imparate a morire mentre siete vivi, perché alla fine tornerete alla fonte. Tutti noi abbiamo un biglietto di andate e ritorno. Dunque, potete imparare a morire mentre siete vivi. Vi racconto una storia fantastica a questo proposito, ottima per capire questo concetto. Come morire mentre si è vivi. Eccolo qua. Imparare a morire mentre si è vivi è l'unica possibilità che si ha di uscire dall'involucro che vi ospita temporaneamente. Sentite cosa dice riguardo a questo un'antica parabola, tramandata di generazione in generazione dai maestri spirituali dell'India. Recita così. Un commerciante si recò un giorno in Africa per acquistare alcuni prodotti locali e certi animali. Mentre era nella savana, vide uno stormo di pappagalli parlanti dai colori sgargianti. Decise quindi di catturare un pappagallo da tenere come animale domestico. Tornato a casa, Tenne il pappagallo in una bellissima gabbia, dandogli da mangiare e da bere le cose migliori, aglietandolo con la musica e trattandolo con sincero affetto. Due anni dopo, quando il commerciante dovette fare ritorno in Africa, chiese al pappagallo se aveva un messaggio per i suoi amici della savana. Il pappagallo gli chiese di riferire che era molto felice nella sua gabbia, che godeva di ogni giornata e che ricordava i suoi amici con affetto. Giunto in Africa, il commerciante riferì prontamente il messaggio ad un pappagallo, che però appena ebbe finito di ascoltarlo, con le lacrime agli occhi, cadde morto. Il commerciante era scioccato. Subito pensò che il pappagallo morto fosse un parente stretto del suo animale e che fosse morto per la tristezza. Tornato in India, raccontò al suo pappagallo quanto era successo. Ma mentre terminava il racconto, gli occhi del suo pappagallo si riempirono di lacrime e subito dopo il suo animale cadde morto. Il commerciante era esterrefatto e imputò la morte al trauma di aver saputo ciò che era successo al suo amico nella savana. Tolse quindi l'uccello dalla gabbia e lo mise fuori. Subito il pappagallo prese il volo e si fermò su un alto ramo di un altro. Il commerciante disse «Allora sei vivo, perché mi hai ingannato così?» Il pappagallo rispose «L'uccello africano mi ha mandato un messaggio importantissimo». Il commerciante chiese «Quale messaggio?» E il pappagallo mi ha detto che se voglio fuggire dalla gabbia Devo morire mentre sono ancora in vita. Dobbiamo morire mentre siamo ancora vivi, per capire che la nostra coscienza si trova ingabbiata nel nostro corpo. Dopodiché capiremo che non è più necessario vivere in gabbia. Bella parabola, vero? Amo questo racconto. Vi consiglierei anche di crearvi uno spazio sacro e metterci dentro ogni cosa che per voi ha un valore energetico. Metteteci foto. Io ho questo ritratto che ho guardato tutti i giorni per un anno. Dopo un po' gli parlavo pure. Sì, sì, so che può sembrare strano, ma dopo un po' si inizia a capire coloro di voi che si domandano perché non porto le scarpe devono sapere che dove abito ora non si entra mai in un luogo sacro con le scarpe sarebbe considerato disonorevole per me questo palco, questo luogo bellissimo con questo simbolo importante è un luogo molto, molto sacro Vivo senza scarpe. Una volta ho sentito dire che se indossi scarpe ovunque tu vada il mondo ti sembrerà fatto di cuoio. Invece è bello sentire come è fatta la terra e sentirsi naturali. Nel vostro angolo sacro sentirete l'energia delle vostre foto, dei ricordi che evocano, delle immagini dei vostri bambini, dei disegni, delle statuette o di qualsiasi altra cosa abbiate voluto metterci. Io ho un bellissimo angolo sacro, è un luogo che mi chiama a sé. Quando entro in quel posto che è così profondamente sacro per me, iniziano a succedermi delle cose meravigliose, soprattutto nel cuore della notte, quando tutti dormono e mi sento veramente vicino a Dio. E mi sento vicino a questo fantastico signore anziano che mi ha mandato così tanti messaggi importanti tramite il Tao Te Ching. E durante le meditazioni che mi hanno aiutato a creare questo programma. Cambia pensieri, cambia vita, vivi la saggezza del Tao. Ora vorrei parlarvi di alcuni pensieri chiave, sui quali potrete lavorare e che potrete modificare, mentre vi trovate lungo la via per diventare persone realizzate in Dio. Vale a dire, persone che sono morte, mentre erano ancora in vita, riavvicinandosi alla fonte. Il primo pensiero da modificare è non posso fidarmi della mia voce interiore, che deve invece diventare posso fidarmi della mia voce interiore. Avete mai ragionato sul fatto che ognuno ha un'assenza individuale che viene dal profondo e si esprime attraverso una voce interiore? Sapete di cosa parlo. È quella voce che potete sentire solo voi, e che non può essere zittita dai ragionamenti degli altri. Nessuno può dirvi cosa sentite nel cuore essere il motivo della vostra esistenza. Nessuno può entrare nel vostro mondo interiore. Ogni cosa nell'universo ha un'essenza specifica. Il vostro cane ce l'ha, un coccodrillo ce l'ha, una papera, un corvo. Ogni cosa ha un'essenza, un dharma, compreso ognuno di noi. Crescendo abbiamo imparato a credere che non possiamo fidarci del nostro intuito. Proviamo invece a pensare che non dobbiamo fidarci soltanto del pensiero, che nasciamo dal divino e che possiamo fidarci del divino che è dentro di noi. Ascoltate cosa recita il verso 38 del Tao. Il grande maestro segue la propria natura e non le trappole della vita. L'uomo veramente buono non si cura della sua bontà, perciò è buono. Pensate voi stessi, a quando siete stati concepiti, a quel mille secondo in cui siete passati dall'essere inesistenti all'essere esistenti. Avete notato come queste parole sono simili? È solo questione di due lettere. Siete passati dall'essere inesistenti all'essere esistenti. Adesso dove pensate di andare? Da nessuna parte, giusto? Chi di voi può affermare di andare in un posto diverso da quello in cui è stato originato? Quindi c'è stata una scintilla iniziale e poi avete vissuto in grembo a vostra madre per nove mesi. E durante questo tempo vi siete fidati della vostra essenza divina. Non avevate l'ecografo lì dentro con voi per poter dire... Mio Dio, non ho un naso. È spaventoso. Immagina se non mi cresce in tempo. Voi non vi siete preoccupati per queste cose. Vi siete fidati completamente della vostra essenza divina. Giusto? Anche vostra madre l'ha fatto. In realtà si può fare pochissimo, perché la creazione del corpo fisico avviene spontaneamente e anche la vostra esistenza non fisica si va creando spontaneamente. Lao Tzu chiamava la Terra il mondo delle diecimila cose. Ovviamente sono miliardi le cose nel mondo, ma lui lo chiamava così. In questo mondo delle 10.000 cose, ognuna di queste ritorna alla fonte. Allora mentre eravate nel grembo di vostra madre, non pensate neppure per un solo istante che fosse soltanto il vostro corpo che si stava creando, perché stava maturando anche tutto il resto che vi sarebbe servito per vivere. Però bisogna imparare a non interferire. Dobbiamo imparare a fermare anche le altre persone che vogliono interferire con la nostra essenza e la nostra vita. Questo è uno dei concetti base del mio lavoro, cambia pensieri, cambia vita. Ne fa parte questo pensiero. Io ho un'essenza divina di cui non devo aver timore e di cui mi posso fidare. Posso imparare come impedire che altre persone mi frenino. Quindi stiamo in grembo per nove mesi, senza interruzioni, senza fare domande. E sebbene tutto vada a meraviglia, cosa succede? A un certo punto veniamo al mondo e ci diciamo, benissimo, ora prendiamo noi il controllo. Hai fatto un ottimo lavoro, piccolo, anche Dio. Grazie mille, Dio, ma ora possiamo andare avanti senza di te. Con il tempo ci allontaniamo dal divino e mettiamo al centro il nostro ego, che fa propria tutta una serie di credenze come «Sono ciò che possiedo, sono ciò che faccio, sono ciò che credono di me». Sin da piccoli siamo educati a credere che più cose accumuliamo, più siamo in gamma, oppure che siamo grandi se piacciamo a molte persone e cose del genere. Vi voglio raccontare un aneddoto che riguarda una delle mie figlie, Tracy, quando era piccola. Vivevamo a Detroit e al momento di nascere era già un po' ribelle. È arrivata nel bel mezzo della manifestazione di Detroit quando c'era il divieto assoluto di uscire. La polizia diceva chiunque esce sarà arrestato. E lei si è detta mi sembra un ottimo momento per affacciarmi. Dopo tre anni circa ha iniziato a frequentare la scuola materna. Un giorno è tornata a casa e mi ha dato un foglio con sopra attaccata una stellina d'oro. Mi ha detto guarda papà ho avuto la stella, la stella d'oro Allora le ho detto sai tesoro non mi interessano tanto i premi ma vorrei sapere invece cosa hai fatto per meritarla Lei mi ha detto beh abbiamo fatto una cosa a scuola chiamata addizione e io ho risposto sempre bene io le ho detto, addizione, ma hai solo tre anni, è incredibile. Le ho detto che pensavo fosse davvero fantastico, ma lei sembrava interessata solo alla stella d'oro. Le ho detto, Trezi, amore, i bimbi vogliono le stelline per sentirsi importanti. E alle maestre piace dare questi premi per far credere loro che siano il motivo per far bene le cose. Ma io non sono interessato a come ti misuri con gli altri, ma molto di più a quello che stai imparando. Lei disse: Va bene papà, era abituato ad avere un padre un po' strano. <ride> Circa un mese dopo è tornata a casa con un foglio che sembrava aver avuto sopra una stella d'oro, poi rimossa. Le chiedi del compito e lei mi disse che era una sottrazione. Io esclamai, una sottrazione, ma è incredibile! Allora la portai in camera e le tolsi tutti i soldini dal salvadanaio dicendole, anch'io so fare le sottrazioni. Lei mi disse di ridarle i soldi, poi abbiamo riso e parlato a lungo riguardo alle sottrazioni. Alla fine non ho più resistito e le ho chiesto della stellina d'oro. Lei mi rispose, ah sì, la maestra mi ha dato un'altra stella d'oro. Dissi, e cosa le è successo? Lei l'ho tolta e l'ho ridata alla maestra. E cosa le hai detto? Beh, le ho detto di tenerla per qualcuno che è interessato a quel genere di cose. Ed eccola là, sta tra il pubblico e compirà 40 anni quest'anno. La mia piccola Tresi. Quindi. Allora, dobbiamo imparare a modificare il nostro ego, quella parte di noi che crede che siamo ciò che possediamo o che siamo ciò che facciamo, e quel che pensano gli altri di noi. Se cresci credendo che sei quello che fai, allora quando non fai, non sei. Se credi che sei quel che hai, allora quando non hai, non sei. Se credete di essere quello che gli altri pensano di voi, in altre parole, se vivete per la reputazione, così come ci insegnano a fare da piccoli, allora modificate il vostro ego. Come si fa a modificarlo? Prima di tutto affrontando la questione della paura. Cosa ci spaventa? Chiedo a tutti voi ora di trasformare la paura in curiosità. Diventate curiosi delle cose che vi spaventano. Ecco cosa dico sempre. Avete paura di volare? Diventate curiosi. Avete paura dei serpenti? Avete paura della disapprovazione? Di cosa? Abbandonate la paura e decidete di diventare curiosi di quelle cose. Poi distaccatevi dalle cose materiali alle quali siete affezionati. Le vostre foto, i vostri mobili, i vestiti e tutte quelle cose per le quali provate un forte attaccamento iniziate a lasciarle andare. Sapete, l'11 maggio del 2006, quando ho chiuso a chiave il mio ufficio, non sapevo cosa avrei fatto. Avevo solo avvertito un cambiamento di rotta. Mi sono sentito più leggero di quanto non mi fossi sentito in tutta la mia vita. A 60 anni è iniziato per me un nuovo e meraviglioso viaggio. Ed eccomi qua, a parlarne su un emittente nazionale. Quindi... Fermate il pensiero che afferma che avete bisogno di provare attaccamento per le cose e fate vostro quello che sostiene che siete arrivati senza niente e che ve ne andrete senza niente. La vostra vita è una parentesi nell'eternità. Vivetela senza attaccamento. Modificate la convinzione che avete bisogno di avere il controllo di voi stessi, degli altri, della situazione. Passate dal controllo alla fiducia. Iniziate ad avere fiducia. Lao Tzu è chiarissimo su questo punto e negli 81 versi ne parla circa 60 volte. Bisogna lasciarsi andare e lasciar fare a Dio, permettendosi di avere fiducia nella propria voce interiore, capendo dal profondo che non serve controllare gli eventi. Dovete capire anche che non avete più bisogno che gli altri controllino voi. Iniziate a fidarvi, esattamente come avete fatto per i primi nove mesi. Vi siete fidati, il vostro naso, i vostri occhi si sono formati, siete cresciuti in altezza, tutto è andato perfettamente a posto. Allora, perché non vivere la vita in pace, sapendo che ogni cosa è come dovrebbe essere? Infine, abbandonate la convinzione che vi spetti qualcosa di diritto. Nessuno mi può trattare così, ho diritto a questo, l'ho pagato quello, lasciatelo andare. In un solo anno ho abbandonato la convinzione di avere diritto alle cose. Ora sento che non ho diritto a nulla, semplicemente esisto. Invece di credere di avere diritto alle cose, iniziate a praticare l'umiltà vera. Lao Tzu la nomina spesso. Rimani umile. I più grandi maestri sono coloro che fanno di meno, quelli che rimangono indietro e permettono che le cose semplicemente accadano. Alla fine, così come recita il Tao, le persone diranno che abbiamo fatto da soli. Nel verso 49 del Tao Te Ching c'è scritto «Il saggio tratta i buoni con bontà, tratta anche i malvagi con bontà, perché la natura del suo essere è buona. Anche «Sii sì, saggio» e aiuta tutti gli esseri senza distinzione e senza eccezione». Sapete, prima di iniziare questo programma, devo ammettere che ero un po' nervoso, mi ha reso umile. Ho pensato, chi ti credi di essere Wayne Dyer per leggere il Tao e presumere di poterlo interpretare in televisione e scriverci su un libro? Mi sono sentito molto umile e ho chiesto al Tao, che è solo un altro termine per Dio, o Fonte, o Krishna, o Allah, o qualsiasi altro nome che si voglia dare guidami, guidami ora. Avevo questa preghiera nel cuore, poco fa, prima di salire sul palco. Cito da Un Corso in Miracoli. Se solo tu sapessi chi cammina sempre al tuo fianco, su questa via che tu hai scelto, non avresti mai paura o dubbio. Ricordo cosa ha detto madre Teresa a un mio carissimo amico quando le ha chiesto cosa poteva fare per aiutarla. Si chiamava Pat McMahon ed era su Radio KTR a Phoenix. Madre Teresa ci pensò e poi gli disse «Puoi fare una cosa per me. Domani mattina alzati alle 4. Scendi per strada e trova qualcuno che vive lì e che crede di essere solo. Fagli capire che non lo è. Questa è la cosa che puoi fare. Ecco come parlano i beati, ecco come parlava Lao Tzu. Ok, passiamo al prossimo pensiero da modificare. State passando dal non fidarvi della vostra essenza al fidarvi della vostra essenza. State passando dal pensiero di aver bisogno di altro al sentimento di essere soddisfatti di ciò che avete. Cos'è questa fissazione per l'avere di più? Non è forse il mantra dell'ego? Devo avere di più, devo accumulare di più, devo avere più amici, devo avere più soldi, sempre di più, sempre di più, quando invece veniamo dal nulla e non abbiamo bisogno di nulla. Siamo continuamente bombardati da informazioni dal mondo esterno che vogliono convincerci che dobbiamo ottenere di più. Uno dei motivi per cui amo tanto la televisione pubblica è che non trasmettono la pubblicità. Non sei continuamente esposto all'idea che è necessario avere ancora di più e che se non hai un determinato prodotto allora non potrai sentirti felice e così via. Siamo continuamente portati a credere che sia desiderabile ottenere di più. Lao Tzu invece dice, sentiti appagato, vivi in uno stato d'appagamento. Il verso 81, l'ultimo verso del Tao, recita nella mia traduzione preferita quella che ho usato nel mio libro. I saggi non accumulano nulla, ma danno tutto agli altri, più hanno, più danno. È un'ottima lezione. Mio figlio Sans, con cui ho un ottimo rapporto, ha appena passato due mesi con me a Maui, in totale complicità, ed è stato fantastico. Quando arrivò era estate e si era portato quattro delle sue magliette preferite. Guardandole gli chiesi quale gli piacesse di più e lui me ne indicò una dicendo... Quella blu, ha quelle scritte e quel disegno con il surfista che proprio mi piacciono. Io dissi, benissimo, la vorrei, per favore. Disse, no, non hai capito, questa è la mia preferita. Ed io, sì, sì, ho capito, ti dispiace darmela? E lui, mi dispiace molto. Poi disse, ecco, quest'altra non mi piace così tanto, se vuoi ti do questa. Allora vuoi darmi qualcosa che non ti piace? Sai, abbiamo gli stessi gusti, io adoro quest'altra e vorrei questa. E lui, papà, ma sei matto, non voglio darti la mia maglietta preferita. Dissi, allora voglio che ragioni su questo e che ragioni su cosa significa lasciare andare e non avere bisogno degli oggetti. Alla fine ho indossato la maglietta e ho detto, mamma mia come mi sta bene. E lui ha detto, papà quella è mia. E io, sì, ma tu me la darai. E dato che ancora si rifiutava, gli ho detto, voglio che ragioni su questo. Sono tuo padre e la vorrei tanto avere. Alla fine se ne separò malvolentieri. Quella sera, quando me l'ha vista ancora addosso, ha borbottato che era la sua. Allora gli ho detto, sai, tu me l'hai data e io la indosserò fino a quando non ti sentirai felice di avermela data. Non la toglierò allora disse la porterai per molto quella maglietta dissi che per me andava bene e quindi la indossai per andare a dormire e anche il giorno seguente davvero dovetti constatare che mio figlio non era ancora contento di avermela data allora dissi mi dispiace che non ti rende felice farmi dono di una cosa che ami perché così è come si comporterebbe un saggio un essere illuminato pronto a separarsi dalle cose che gli piacciono Indossai la maglietta il giorno seguente e per le due settimane successive la toglievo solo per lavarla e poi la rimettevo per due settimane intere i miei figli lo possono confermare alla fine lui sbottò papà come sono felice di averti dato quella maglietta e allora io meno male allora posso togliermela finalmente forse la darò via che lezione importante è stata sapete che esiste la legge dell'80 20% Afferma che di tutto ciò che possiedi utilizzi solo il 20%. Solo il 20%. Pensate solo ai vestiti nell'armadio. Voi continuate ad usare lo stesso 20%, mentre il restante 80% rimane lì. Per molte persone la maggior parte dei vestiti rimane inutilizzata. Li tirano fuori, li guardano, li mettono in naftalina pensando che arriverà il giorno in cui forse avranno bisogno di usarli. Pensate di non potervi separare dagli oggetti e li scarrozzate da una parte all'altra ogni volta che cambiate casa. Prendete quell'80% che non utilizzate, dice Lao Tzu, e datelo via. Lao Tzu dice, quando la tua tazza è piena, smetti di versare. Negli Stati Uniti e in Occidente, al momento, abbiamo un'emergenza obesità. Questa emergenza potrebbe essere risolta se solo si leggesse il Tao. Nel verso 33 c'è scritto Conoscere la misura di ciò che è abbastanza è la vera ricchezza. Se solo si imparasse a controllare le porzioni, portando il boccone alla bocca e chiedendosi è piena la mia tazza? Quindi fermarsi, smettendo di versare. Invece di accumulare, il Tao ci insegna a ridurre ciò che è di troppo e ad aumentare ciò che è carente, per mettere le nostre vite in equilibrio. Eliminate i gioielli che non usate, eliminate i vestiti che non usate. Poi, una volta che avrete dato via quell'80% di cose che non utilizzate, scegliete un oggetto al quale siete profondamente affezionati e vivete l'esperienza di darlo via. È un gesto meraviglioso. Ascoltate questa poesia. È stata scritta da un superbo poeta persiano, chiamato Hafiz. Dopo tutto questo tempo, il Sole non dice mai alla terra, tu mi devi. Earth, <ride> Osservate cosa succede con un amore del genere: illumina il cielo. Nessuno si sente in dovere verso qualcun altro. Potete vivere in uno stato di gratitudine. Questo insegnamento è stato così potente per me. Non potete immaginare quanto sia stato importante vivere un anno intero sentendosi ogni giorno appagato. A Fitz diceva, se puoi dire una sola preghiera al giorno, fa che sia un ringraziamento. Di semplicemente grazie. Ecco, io mi sveglio ogni mattina e ringrazio Dio. Ringrazio la fonte, Tao, o come preferite chiamarlo. La prima riga del Tao recita Il nome che si può pronunciare non è lo stesso nome. Appena provi a mettere un'etichetta alla fonte, essa scompare perché infinitamente, invisibilmente e costantemente crea tutto dall'amore. Il prossimo pensiero che il Tao ci insegna è che è necessario cambiare pensieri per cambiare vita. Questo funziona davvero. Gli altri programmi che ho creato per questa emittente parlavano alla gente in modo generico di come pensare diversamente, ma Lao Tzu mi ha insegnato specificatamente quali pensieri fare miei al posto di quelli errati. Invece di non fidarsi della voce interiore, lui insegna «Fidati della voce interiore». Invece di pensare che hai bisogno di più cose, lui insegna che te ne servono di meno. Avere meno vuol dire avere di più, dice il Tao. Il prossimo pensiero. Passa dal pensare in modo rigido al pensare in modo flessibile, fluido e aperto. Passa dalla rigidità alla fluidità. Che meravigliosa trasformazione è questa. questa. Un giorno, mentre mio figlio Sans era con me a Maui, abbiamo osservato l'oceano mentre si infrangeva contro gli scogli. E in quel momento ho detto a mio figlio: Secondo te, sono più forti gli scogli o l'acqua? Quale dei due pensi sia più potente? e lui rispose ovviamente le rocce che sono più grandi e dure io dissi ma l'acqua sa essere paziente non è vero? secondo voi quali chance hanno di sopravvivere queste rocce? Lao Tzu ci insegna a comprendere la nostra essenza osservando le leggi della natura e applicandole ai nostri pensieri un pensiero fluido, non rigido, che ci costringe ad essere in un modo piuttosto che in un altro. Un pensiero che non è duro, un pensiero come l'acqua può... Ci sono tanti riferimenti all'acqua e a tutto quello che possiamo imparare da essa. Noi siamo fatti per il 75% d'acqua, il pianeta è coperto d'acqua per il 75%, siamo acqua. Il resto è un po' di fibra muscolare, a mollo nell'acqua e l'acqua è fluida, può entrare ovunque. Se sei in conflitto con qualcuno e ti visualizzi come acqua, puoi entrare in qualsiasi punto di apertura. Se riuscite a visualizzarvi come un essere che si trasforma in acqua, se riuscite a sentirvi così, allora potete entrare nelle vite delle persone che amate, nelle vite dei figli, del compagno e di tutti, con dolcezza. Ecco il verso numero 8, dice Il sommo bene è come l'acqua che nutre spontaneamente ogni creatura mentre nel verso 78 nulla al mondo è più morbido e cedevole dell'acqua eppure niente la supera nel soggiogare ciò che è duro e forte eccola qua quando hanno progettato questa splendida scenografia, e grazie scenografi per questo, ho chiesto di poter avere dell'acqua vicino. E ci sono riusciti. Se io provo ad afferrare l'acqua, ad esempio inchinandomi e prendendola in mano, più provo a stringerla e più mi scivola tra le dita. Come faccio allora a sentirla? Diventando fluido anch'io? E immergendomici. Questa è l'essenza dell'acqua. Appena tenti di afferrarla, la perdi. Lo stesso vale per ogni sfaccettatura nelle vostre vite. Più le stringete a voi, più siete rigidi, meno riuscite a sentire. Più siete fluidi e flessibili come persone, e più cose riuscirete a fare. Questo vale soprattutto nell'essere genitori. Quante volte avete sentito dire, se ti dico una cosa rimarrò coerente con essa. Abbiamo delle regole e faremo le cose in questo modo. Il Tao dice, più leggi fai e più fuori legge creerai. Ed è vero anche per le regole che avete in casa per fare le cose. Avevamo in casa, per scelta di mia moglie, un grosso barattolo di noccioline gassate. Dato che non davamo ai bambini zucchero e bevande gassate, tenevamo a portata di mano il barattolo e ogni tanto qualcuno dei figli prendeva una nocciolina, ma sembrava che non finissero mai. Quando capitavano dei bambini a casa nostra, ai quali non era assolutamente permesso mangiare caramelle a tutte le ore, potete immaginare come si comportavano. Ne prendevano manciate intere e se le infilavano in tasca e negli zaini. E così in poco tempo il barattolo si svuotava. Erano letteralmente scioccati dal fatto di poterne mangiare quando volevano, perché a casa nostra non avevamo una regola specifica per questo. Dicevo, non è qualcosa che scoraggiamo o incoraggiamo. Stanno semplicemente lì. Emerson diceva una cosa molto intelligente. Una coerenza ottusa è prerogativa delle menti piccole. Con coerenza ottusa intendeva la rigidità. In questo senso molte persone dicono se reputo una cosa giusta il lunedì, il mercoledì puoi star certo che la riterrò ancora giusta, nonostante quello che può essere accaduto il martedì. Apponiamo che il martedì accada qualcosa di spettacolare che induca a voler cambiare idea. In quell'occasione ho pensato in un modo, in quest'altra occasione ho pensato in un altro. Vedete come questo lo porterebbe lontano? Molte cose del Tao riguardano la leadership, in famiglia, nella comunità in politica. Ci vuole meno rigidità, più apertura mentale, più volontà di ascoltare e disponibilità a cambiare idea. Perché una coerenza ottusa è prerogativa delle menti piccole. Allora, quello che credevo, mercoledì è cambiato, per via di quello che è successo martedì. Un'altra cosa importante da dire ai vostri figli, amici, fidanzati, mariti, colleghi, a tutti insomma, sono quelle parole che in genere siamo terrorizzati all'idea di pronunciare, ma che sono invece in sintonia con il Tao. Queste parole sono... non lo so, mi informerò. Diciamole insieme. Non lo so. Non vi fa male, diciamolo ancora. Non lo so. Vi fa impressione? Io lo trovo molto liberatorio. I figli mi chiedono qualcosa e io rispondo loro, non lo so. Loro protestano, ma papà, tu sai tutto. Sì, ma non so questa cosa e quindi mi informerò o cercheremo insieme di trovare la risposta. Sapete, io correvo e ho corso ogni singolo giorno della mia vita, per vent'anni, senza eccezioni. Correvo per otto miglia e non ho mai mancato un giorno. Questo è un comportamento rigido. Alcuni dicono addirittura ossessivo. Io mi difendevo, dicendo, ma voi vi spazzolate i denti tutti i giorni, senza pensare che sia ossessivo. Andate al bagno tutti i giorni, senza pensare di essere ossessivi. A un certo punto però ho capito che anche le attività sportive possono renderci rigidi e duri. Solleviamo pesi, corriamo, diamo calci e lo chiamiamo allenamento. Ma esiste un altro tipo di allenamento antichissimo che ha origini precedenti alla Tzu. Si chiama yoga. Yoga significa unione, unione con la fonte. Quando pratichi lo yoga... Puoi rimanere nel luogo dove sei. In uno spazio ristretto puoi fare l'equivalente di 8 miglia di corsa. Invece quando correvo dovevo allontanarmi da casa per 4 miglia e poi girarmi su me stesso e tornare indietro. E sudavo. Adesso pratico yoga e rimango sul posto e per 90 minuti posso allenarmi ed essere flessibile. Posso allungarmi e diventare l'opposto di durezza e rigidità. E un'ora e mezzo dopo sono completamente sudato e mi sento molto diverso. Prima mi sentivo anch'ilosato, ad esempio se uscivo la sera dopo aver fatto un allenamento duro o una maratona. Quando mi alzavo ero indolenzito e dicevo, ok, potrebbe volerci un po'. Ora questo non succede più, perché ho rinunciato alla rigidità e alla durezza, scegliendo di essere flessibile e morbido, per vivere una vita in cui non devo essere aggressivo. Ascoltate questo verso del Tao Te Ching, uno dei miei preferiti, il numero 76. L'essere umano nasce tenero e debole, quando muore è duro e rigido. Ogni cosa, compresi l'erba e gli alberi, da vivi sono teneri e flessibili, da morti secchi e friari. La rigidità è quindi compagna della morte, la flessibilità è compagna della vita. Questo non vale solo per come ci si allena, ma soprattutto per come si pensa. Davanti a casa mia a Maui ci sono una decina di bellissime palme. Saranno alte circa 12 metri e avranno almeno 30 anni. Quando arrivano le tempeste, il vento le piega in avanti e indietro. Ecco, guardatele, sono come elastiche. Ho imparato tantissimo da loro. Mentre scrivevo il commento al verso 73 del mio libro, uscivo spesso e mi avvicinavo a queste palme. Volevo mettermi in unione con loro, mentre si piegavano tutte da una parte e poi tutte dall'altra. Questa è l'immagine di come si dovrebbe pensare. Nel verso 73 è scritto Il cielo vince senza combattere. Non parla, eppure risponde. Non chiede, eppure non gli manca mai ciò di cui ha bisogno. Non corre, eppure porta a termine in tempo ogni cosa. Una delle credenze del Tao che preferisco è che non si fa nulla nessuno di noi fa tutti siamo in costruzione esattamente come succedeva quando eravamo nel grembo di nostra madre credete di essere là fuori a far succedere le cose essendo rigidi e applicando i criteri che avete scelto ma in realtà non state facendo nulla di più di quanto facevate nel suo grembo aspettando la comparsa delle unghie al momento giusto e guardatevi, guardatevi intorno cosa un tempo mi teneva i capelli attaccati qui non lo so io non faccio nulla. Loro cadono oppure no. Qualsiasi cosa io scogiti per tenerli in testa. Un giorno i miei figli mi hanno detto, è una battaglia persa, arrenditi. Poi, quando fui in procinto di partire per un viaggio in Inghilterra, mi hanno detto che non potevo portarmi la bottiglietta di shampoo sull'aereo, e che non ci si poteva fare nulla. Sì che si può, ho pensato. Basta radersi la testa. Ora non mi serve più lo shampoo. Ecco, vogliamo passare dalla rigidità alla flessibilità. Il prossimo pensiero che voglio modificare è quello che riguarda il passaggio dal vivere interferendo al vivere non interferendo. Sapete che ognuno dei vostri figli ha l'ancora dell'universo nel cuore? Khalil Gibran diceva i vostri figli non vi appartengono. Sono il prodotto della vita arrivano attraverso di voi ma non sono vostri. Non vi appartengono. Quindi perché interferite nelle loro vite? Ovviamente non mi riferisco al fatto di lasciarli giocare in mezzo al traffico o a bordo piscina se non sanno notare. Mentre ragionavo su queste cose, nel 2006, l'anno che ho dedicato a questo libro, ho imparato a tenere la bocca chiusa. Verso Nel verso 29 del Tao c'è scritto Credete di poter governare l'universo e migliorarlo? A mio parere non è possibile. Il mondo è un recipiente sacro che non si può controllare. Chi cerca di maneggiarlo lo rovina. Chi cerca di impadronirsene lo perde. Permetti alla tua vita di svolgersi spontaneamente. Permetti alla vita degli altri di svolgersi spontaneamente. Si sì, vedono spesso in giro quelli che io chiamo genitori elicottero, bronzare continuamente intorno ai loro figli. Stanno sempre lì a dire loro cosa fare e cosa non fare. Qualche tempo fa è arrivato mio figlio Shane da Londra. Si doveva immatricolare al college in America, e mia moglie mi disse di accompagnarlo in facoltà, per aiutarlo ad iscriversi. Le dissi, sì, sì, certo. Mia moglie si raccomandò tanto con me, perché quell'università è enorme, con migliaia di studenti, e lui non conosceva l'ambiente. Io le risposi, perché? Io la conosco? Immatricolo figli tutti i giorni. Arrivato il giorno, ci siamo messi in macchina. Io ho rassicurato ancora una volta mia moglie. L'ho accompagnato alla facoltà e fatto scendere. Avevo la mia racchetta da tennis nel baule dell'auto. Stavo ripartendo quando lui mi ha fermato, chiedendomi spiegazioni. Al che Kelly ho risposto che sono un profeta e che sono pagato per pensare. Quindi devo giocare a tennis e poi passeggiare sulla spiaggia per poter produrre i miei pensieri del giorno. Lui mi disse, ma l'immatricolazione? E io, beh, sicuramente imparerai ad immatricolarti come ho fatto io. E lui, cioè? cioè fermerai dei ragazzi e chiederai loro dove si va per l'immatricolazione loro indicheranno qualche luogo e diranno è laggiù dove vedi tutte quelle persone in fila come mi ricordo quei giorni il mio era un college con 40.000 studenti ed è stato molto interessante scoprire come immatricolarsi però mio figlio insisteva allora gli ho detto non vorrai veramente che papino ti accompagni per mano a fare l'immatricolazione grande come sei e lui mi rispose no, no di certo quella sera siamo tornati a casa insieme e mia moglie mi ha chiesto «hai aiutato Shane con l'immatricolazione?» Le ho risposto «sai, forse gli ho dato l'aiuto più prezioso della sua vita perché gli ho insegnato a fare le cose da sé». Ho sempre cercato di non stare addosso ai figli o dirigere i loro pensieri o ragionare al posto loro. I miei figli sapevano che quando avevano una tesina da fare, io ero lì per dar loro sostegno. Ma che le mie tesine le avevo già consegnate da tempo. Io ho sempre fatto da solo. E dicevo loro, tu lavorerai per conto tuo. Se ti serve aiuto sono qui. Ma non voglio mettermi al posto tuo a costruire orologi o quant'altro. Se vuoi sapere come costruire l'orologio, puoi guardare quello della cucina. Questo non vuol dire che non mi interessa quel che fanno. Ma è la consapevolezza che i figli hanno l'ancora dell'universo dentro di loro. Come dice Lao Tzu. Ho una cara amica alla quale voglio molto bene. Si chiama Carrie Ann, vive a Maui. Ha due bambine bellissime e mi ha chiesto di occuparmi di loro un pomeriggio quando avevo con me mio nipote Carter. Ci ha tenuto ad avvertirmi che forse si sarebbero scatenate o comportate male. Dato che stava preparando un esame, io le dissi di andare a studiare senza preoccuparsi di noi e che sarei stato in grado di gestire tre bambini per un pomeriggio mentre giocavano in piscina. Voleva andare, ma notai che era tesa e mi diceva cosa fare nel caso in cui fosse successa questa o quest'altra cosa. Diceva cose del tipo, se Kili dice così, allora rispondile in questo modo e se Kamali fa questo, non va bene, eccetera. Erano Kili, Kamali e Carter. Alla fine è andata via e i bambini sono usciti in giardino dove si trovava la piccola piscina. Stavo lì ad osservare mentre giocavano in acqua e poco dopo Kili inizia a schizzare Kamali e carte. Kamali corre subito da me e mi dice Kili mi ha schizzato! Però io stavo lavorando sul Tao e sulla non interferenza. Allora risposi Tesoro, lo schizzare fa parte del tutto. Quando sei vicino all'acqua, gli schizzi accadranno. Lei insistette, ma mi ha schizzato. E io le dissi, sono fiducioso che le cose si stimeranno alla fine. È rimasta in piedi davanti a me per un sacco di tempo, con una smorfia di insoddisfazione sulle labbra. Ma alla fine ha capito che non avrebbe ottenuto nulla così e quindi è tornata a giocare. Non era passato molto tempo che Kili e Kamali si erano messi contro Carter. Stiamo parlando di tre bambini, di 4, 5 e 7 anni. Le due bambine hanno spinto Carter sott'acqua. E lui è venuto di corsa da me. Mi chiama Bampa perché non sa pronunciare Grampa, nonno in inglese. Bampa, Bampa, Bampa, Miley, Miley, push me under the water. Disse, Bampa, mi hanno spinto sott'acqua. Gli risposi, Carter, sono un maestro taoista. Allora mi disse, ma Bampa, mi hanno spinto, mi hanno schizzato, sono andato sotto. Allora gli sorrisi e dissi, Carter, dovrai risolvere tu la questione. Io sono taoista. Le cose andarono così per tutta la prima ora e notai che man mano che mi rifiutavo di intervenire, loro iniziavano a trovare da soli le soluzioni. Ogni tanto qualcuno veniva da me per accusare gli altri, ma alla fine hanno capito che ero lì e che li stavo guardando e garantendo la sicurezza, ma che non avrei interferito con loro per risolvere le loro dispute. Non sarei stato un genitore elicottero nemmeno per un pomeriggio. Le cose tra loro si sono risolte perché hanno l'ancora dell'universo nel cuore hanno una voce interiore, sanno cosa fare. Una delle cose che amo dire ai miei figli quando c'è un conflitto è tu sai cosa è giusto fare. Lo sai perché hai le risposte nel cuore. Tu sei un essere divino. Tutti i miei figli sanno questo. Ho detto loro queste parole moltissime volte. La troverai la risposta. Quindi sanno che non interferirò e non dirò cosa fare. Potete mettere in pratica questo pensiero in mille modi, soprattutto come genitori ma anche negli affari. È molto importante permettere che i collaboratori alla fine di un progetto possano dire «Ah, l'abbiamo fatto da soli!». Nel Tao c'è scritto che c'è un tempo per ogni cosa e ogni cosa ha il suo tempo ascoltate questa citazione c'è un tempo per andare avanti è un tempo per rimanere quieto c'è un tempo per essere in movimento è un tempo per riposare c'è un tempo per essere vigorosi è un tempo per essere esausti e nella Bibbia esiste una stagione per ogni cosa un tempo per ogni singolo scopo è stato veramente utile per me mettere in pratica questo insegnamento, soprattutto quando mi alleno con lo yoga. Sapete, durante l'allenamento si devono mantenere alcune posture molto faticose. Pratico uno stile di yoga che prevede circa 110 posizioni da mantenere per un insieme di 90 minuti. Ce n'è una che odiavo, si chiama il triangolo. Per farla bisogna allargare le gambe e fare così, poi abbassarsi e poi trovare l'equilibrio molleggiando un po', e poi allargare le braccia e piegare il tronco verso un lato. Sono 105 gradi di piegamento, guardando su verso il braccio a lungo e poi tornare su. Dura un minuto intero. Non vedevo l'ora che finisse quel minuto. Pensavo, oh mio Dio, quando mi faranno uscire da questa posizione? È così faticosa. Poi ho iniziato a mettere in pratica cosa insegna il Tao e mi sono ricordato che c'è un tempo per essere esausti. C'è davvero. Quindi tenevo la posizione ma pensavo anche che c'è un tempo per il riposo che stava arrivando. Speriamo presto. Nella vostra vita ci deve essere la consapevolezza che tutti gli eventi che si succedono, anche quelli sgradevoli, hanno il loro posto. Il Tao dice, celata dietro la cattiva sorte, c'è la buona sorte, nascosta nella sfortuna, c'è la fortuna, perché nessuna tempesta può durare in eterno. Anche Madre Natura non può produrre una tempesta che duri per sempre. Quindi, celata all'interno di ogni tempesta, c'è la calma, celato dopo ogni alluvione, c'è il terreno asciutto, celata dietro tutte le tempeste delle vostre vite, c'è la pace che desiderate. E la troverete quando finalmente riuscirete a lasciare andare e ad essere in armonia con gli eventi. Vedete perché dicono che sia il libro più saggio del mondo? E noi stiamo solo dando un'occhiata veloce oggi. Lao Tzu è stato un ecologista prima di Al Gore. Davvero. Sentite il verso 39 del Tao Te Ching. Quando un uomo interferisce con il Tao, il cielo viene inquinato, la terra si svuota, l'equilibrio si spezza, le creature si estinguono. Perciò la nobilità ha le sue radici nell'umiltà. Per assimilare questi insegnamenti del Tao, è necessario che voi stessi vi prendiate del tempo per stare a contatto con la natura. Prendetevi un'ora al giorno, ogni giorno, per stare in mezzo alla natura, nonostante le occupazioni e gli impegni che avete preso. Camminate scalzi sul prato. È uno dei modi migliori per superare l'insonnia. Basta uscire in giardino e camminare sul prato, sentendosi in comunione con la terra. Uscite di casa per passare del tempo insieme agli alberi e osservate quante cose si possono imparare dalla natura. Osservate gli alberi, osservate gli animali, guardate che splendore. Potreste studiare a lungo un fiore così. Queste immagini mostrano come si schiude. Sentite cosa vuole comunicare. Avete moltissimo da apprendere dalla natura, dall'acqua, dal cielo, dai venti, dagli alberi, dagli uccelli. Più lo fate, più vi rispecchiate in loro. Più vi sentirete come esseri che fanno parte del tutto. Vivete il Tao. Ecco un altro pensiero da modificare. Passate dal pensare in grande al pensare in piccolo gran parte del Tao contiene frasi che sembrano dei paradossi e ci confondono più e meno meno è più pensa in piccolo e compi grandi cose ascoltate il verso 64 del Tao Te Ching un albero il cui tronco è grande quanto l'abbraccio di un uomo nasce da un seme una torre di nove piani inizia da un mattone. E questa è la frase più famosa del Tao. Un viaggio di 10.000 chilometri comincia con... con cosa? Un singolo passo. Oggi mi trovo qui, davanti a voi, in questo bellissimo luogo sacro, al centro del simbolo dello yin e dello yang. Ha attorniato da una bellissima ambientazione che mi fa sentire immerso nella natura e posso affermare che tra poco, entro quest'anno saranno vent'anni che non bevo alcol vent'anni grazie questa è una cosa importante io bevevo tutti i giorni, non per ubriacarmi, ma bevevo tutti i giorni due o tre birre, dopo aver corso, e non riuscivo più a ricordarmi una sera in cui non avessi bevuto, pensando ai 10-12 anni precedenti. Non riuscivo a ricordare nemmeno un giorno del decennio precedente in cui non avessi bevuto. È stata per me una grossa conquista. Se vent'anni fa mi fossi detto. Wayne, non toccherai più alcol per i prossimi vent'anni. Mi sarei precipitato a versarmi qualcosa. Che è un pensiero troppo grosso, non è vero? Voi non fate cose grandi. Fate cose piccole e quindi compite grandi imprese. È una distinzione importante da fare. Qualsiasi cosa vogliate compiere o diventare nelle vostre vite, raggiungetele un passo alla volta. Come ho evitato di bere per vent'anni? Non pensando al domani. Io non penso mai al domani e se verrò, Però sono assolutamente certo che non verrò oggi. Affronto una giornata alla volta. Ecco come si supera ogni tipo di dipendenza. Prima di tutto bisogna ricollegarsi alla fonte divina, che è una fonte di benessere, giusto? Poi bisogna avvicinarsi alla fonte e dire io sono collegato al benessere e affronterò questa dipendenza un giorno, un'ora, un minuto, un istante per volta questo lo ritroverete in tutti i programmi per superare la dipendenza e in tutti i metodi dei centri che si occupano di persone con problemi di droga e alcol ma questi pensieri sono validi anche per l'assuefazione al cibo a internet, al lavoro o quant'altro molta gente non riesce a reagire fino a quando non inizia a pensare in piccolo ho corso sette maratone durante gli anni da corridore e vi assicuro che quando arrivi al venticinquesimo miglio o giù di lì, inizi a domandarti se sei sano di mente. Che diavolo ci faccio qui? Vado a pezzi. Ma non finisci la maratona pensando di correre 30 miglia, soprattutto quanto te ne mancano ancora 5 per finire. Chiedi solo a te stesso se sei in grado di mettere un piede davanti all'altro, di fare un passo per volta e senza rendertene conto compi grandi cose. Ho visto mia moglie partorire quattro figli, ero nella sala parto insieme a lei. E non... Quando aspetti un figlio, ci vogliono nove mesi e non pensi fin da subito al travaglio, alla nascita, al neonato, eccetera, diventeresti matta. Alcune lo fanno ed è una tortura per loro. Ho visto mia moglie vivere il travaglio, un istante alla volta, non pensando a cosa sarebbe successo di lì a un'ora o quel pomeriggio, agli interventi possibili. No, ha fatto tutto secondo natura. E la sua mente era così forte mentre lo faceva, che non riuscivo nemmeno a comunicare con lei. Era così concentrata sul presente. Mi diceva, le doglie non sono dolore, sono segnali del mio corpo e voglio affrontarle un minuto alla volta. Tutto si compie in questo modo. Guardo spesso gareggiare i più grandi temisti del mondo come... Roger Federer o Pete Sampras, grandi maestri di uno sport che ho giocato per molti anni. Senza avvicinarmi minimamente ai loro risultati. Durante i tornei si inizia a giocare il primo set, poi il secondo, il terzo, e non si può giocare il quarto set prima del primo. Certo è che quando sta per iniziare il primo set, non pensi a battere l'avversario in tre set, ma affronti un servizio alla volta, un punto alla volta. Tutti i più grandi atleti diranno che là fuori non riescono a pensare in grande, riescono solo a pensare in piccolo. Pensare in piccolo è il metodo per compiere grandi cose. Nel verso 63 è scritto, affrontate le difficoltà quando sono ancora facili. Fate grandi cose quando sono ancora piccole. Il saggio non tenta mai imprese grandiose, perciò conquista la grandezza. La grandezza risiede nel vivere il presente, qui e ora. Il saggio affronta le difficoltà, ma non si fa fermare. Questo è insito nel pensare in piccolo. Infine, vorrei che modificaste questo pensiero. Passate dal percepirvi come entità a sé stanti al percepirvi come esseri connessi a tutti e a tutto l'universo. Il nostro ego ci fa credere di essere entità separate, che noi siamo il nostro corpo e tutti gli altri sono separati da noi. Nulla è stato più importante e profondamente illuminante per me che il verso del Tao Te Ching, dove è scritto che siamo un tutt'uno. Tutti noi siamo emanazioni della medesima fonte. E per questo motivo è importante che riusciamo a sentirci collegati ad ogni altro essere, ad ogni altra singola persona, ogni fiore, ogni albero, ogni animale. Dovete rispecchiarvi in tutto, siamo tutti collegati. A me crea lo stesso disagio avere una zona fumatori in un ristorante che se ci fosse una zona per fare pipì in una piscina pubblica. No, no bimbi, non fate pipì qui, fatela qua. Non ha molto senso, vero? Cito spesso gli indiani d'America che dicono che nessun albero ha rami così sciocchi da farsi la guerra tra loro. Nessun albero ha rami così sciocchi da farsi la guerra tra di loro. Noi siamo tutti rami dell'albero dell'umanità. Quando leggi il quando leggerete il Tao, incontrerete dei suggerimenti per modificare i vostri pensieri e la vostra vita. Incontrerete molte frasi che vi faranno capire quanto è assurdo pensare di avere dei nemici. L'idea che voi o chiunque altro sul pianeta possa avere un nemico è folle. Il Tao dice, io e la parola nemico non possiamo esistere nella stessa frase. E anche in guerra, quelli che trionfano sono quelli che non hanno nemici. Ogni battaglia vinta non è un evento da festeggiare, ma un lutto. Questo perché non abbiamo ancora raggiunto un sufficiente grado di illuminazione per comprendere che anche quelli che giudichiamo essere nostri nemici sono in realtà parte di Dio. È scritto anche nel Tao che l'uomo cattivo è l'occupazione dell'uomo buono e l'uomo buono è il maestro dell'uomo cattivo. È importante, leggiamo anche il verso 10, abbracciando l'uno nel corpo e nello spirito. Sapete evitare la separazione? Chi possiede tale forza porta il Tao nel mondo. Questa è la virtù primaria. Questo pensiero è stato molto utile per me. Mentre ragionavo per quattro giorni su ogni verso, durante quei quattro giorni non scrivevo mai, se non nelle ultime quattro o cinque ore. Quando ho affrontato quel verso, per quattro giorni sono stato a spasso, cercando di rispecchiarmi in ogni singola persona che incontravo. Cercavo di vedermi in ognuno di loro. Nelle persone che vestivano in modo molto diverso da me, nelle persone poco attraenti, le persone anziane o molto giovani, e anche nelle persone che usavano un linguaggio scurrile. Osservavo tutti senza giudicare. Ora penso che l'unica cosa che rende un fiore diverso da un'erbaccia è il giudizio. È, giudizio. È solo un giudizio. Dico bene? Se vogliamo mettere fine alle violenze delle nostre vite e nella società, dobbiamo